Eurobasket 2017, la Finlandia beffa la Francia all'Overtime, 86-84. La Finlandia firma il colpaccio della prima giornata battendo all'esordio nell'europeo la Francia. Il roster di Detman ha la meglio sui transalpini grazie al canestro da dentro l'area di Vison, il quale al termine dell'Overtime consegna la vittoria alla squadra scandinava. La compagine finlandese, schierata dall'inizio con le Salin, Koponen, Mark e Vison, è brava a ribattere colpo su colpo ai canestri dei francesi, i quali si sono presentati in campo con Fournier, Decolo, Diad, Westermann e la Beirie. La partita ha vissuto di continui alti e bassi tra le due squadre, con Finlandia prima e Francia poi che hanno tentato l'allungo, ma nessuna delle due è mai riuscita a fuggire nel punteggio. Le quattro frazioni di gioco si sono caratterizzate per i continui break dei due roster, che alla fine si sono equivalsi portando così la sfida ai supplementari dove alla fine ha prevalso la compagine scandinava. Tra i finlandesi gran prestazione di Mark Kanen, autore di 22 punti, ma non solo, infatti ci sono da sottolineare anche i 14 punti di Cotti e Saline di 12 di Vison. Dall'altra parte non bastano i 25 punti di Fournier, i 21 di Decolo e i 10 di Eurt. Eurtel apre la partita con una tripla, ma dall'altra parte gli risponde subito Uf con un canestro da dentro l'area. Cotti con un jump shot porta avanti la compagine finlandese, che viene subito raggiunta dai liberi di Fournier. Il roster scandinavo torna in vantaggio con il tiro da dentro l'area di Salin, ma dall'altra parte pareggia subito Eurtel con un appoggio a tabellone. La Finlandia rifirma il più due con il piazzato di Cotti, ma Eurtel con un canestro da oltre l'arco mantiene a contatto la squadra transalpina. La partita continua a viaggiare sui binari dell'equilibrio con la Finlandia che prova a fuggire e la Francia che resiste. A due minuti dal termine del quarto Marc Canen sigilla il punteggio sul 16-13 in favore dei suoi chiudendo la Leop alzata da Salin, ma la Francia si riscatta subito con la Beirie che stoppa il tentativo di la Jupp di Nutinen. Lala scandinava si fa perdonare col piazzato del più 5, 15-20. Ma è Visona a chiudere il quarto con tre liberi che valgono il 15-23 in favore della Finlandia. La seconda frazione di gioco si apre con la rimonta dei Transalpini. Prima Jackson con la tripla riporta i suoi a contatto, poi Fournier col piazzato accorcia definitivamente le distanze. La Beirie con i liberi porta la compagine francese sul meno 1. 22-23, ed allora Detman si vede costretto a chiamare il time-out. Nonostante il minuto di sospensione la Finlanda continua a stentare in attacco e di ciò ne approfitta subito il roster transalpino per pareggiare con il libero mandato a segno da Fournier. La squadra francese firma il sorpasso col piazzato da Diad. Ma a questo punto torna a segnare la Finlandia con Coivisto, che manda a segno la tripla del controsorpasso. Il vantaggio che dura pochissimo, infatti su capovolgimento di fronte di Avri porta sul più 2 la Francia realizzando un jump shot. Un canestro che permette alla Francia di scappare fino al 33-26, quando Detman decide di chiamare il time-out. Dopo il minuto di sospensione è la squadra transalpina a mostrare qualche crepa nella fase difensiva ed allora Colle decide di fermare il gioco. Nel finale Salim con due canestri consecutivi riporta la Finlandia ad una sola lunghezza di svantaggio, infatti il punteggio all'intervallo recita 33-32 in favore dei transalpini. Col piazzato i cotti con quattro punti consecutivi riportano il roster scandinavo in vantaggio, costringendo così Collea a chiamare il time out. Dopo il minuto di sospensione la Finlandia continua ad incrementare il proprio distacco con Salin, che va a segno con un piazzato, ma su capovolgimento di fronte la Francia torna a segnare con i liberi di Lauvergne. Da qui inizia la rimonta transalpina con Decolo che dalla lunetta riporta il punteggio in parità, 44-44, che però dura poco a causa della tripla division, il quale fissa il più 3 in favore dei finlandesi. La Francia non molla e ribalta il risultato con Decolo, che va a segno con i liberi, ma la guardia transalpina si fa successivamente stoppare da Markkanen, il quale riporta in vantaggio gli scandinavi con un canestro da dentro l'area. Una situazione immediatamente ribaltata dalla Bayer, che con un semplice appoggio a tabellone permette alla Francia di chiudere il terzo quarto in vantaggio per 50-49. L'ultima frazione di gioco vede subito andare a segno Jackson e Mark Cannon, i quali mantengono le distanze inalterate, ed allora Deckman decide di chiamare subito il time-out. Dopo il minuto di sospensione la Finlandia mostra miglioramenti nella fase difensiva con Cotti, che si rende autore di una bella stoppata su Poirier. La squadra scandinava tenta di accorciare le distanze con la tripla di Coivisto, ma dall'altra parte gli risponde alla stessa maniera di Adi. A due minuti dalla fine, sul punteggio di 67-60 in favore della Francia, Detman decide di fermare il gioco. Alla ripresa Mark Canem va subito a segno con una schiacciata, ma Fournier con la tripla respinge il tentativo di rimonta scandinavo. Nonostante ciò la Finlandia non molla e con la tripla di Mark Markkanen si riporta sul meno 3, 70-67, costringendo Collea a chiamare il time-out. Dopo il minuto di sospensione gli scandinavi pareggiano con il canestro da oltre l'arco di Saline, ma Fournier con un laiup riporta in vantaggio i transalpini. Il più due dei francesi viene immediatamente neutralizzato da Vison che va a segno con un appoggio a tabellone. Nel tentativo di evitare l'overtime con Colle decide di chiamare il time-out, ma dopo il minuto di sospensione non accade più nulla e quindi la sfida si prolunga ai supplementari. L'extra-team si apre col fallo antisportivo fischiato a Diab, con Salin che dalla lunetta non perdona. Subito dopo Markkanen con il layup incrementa il divario in favore dei finlandesi, ma Fournier con i liberi accorcia le distanze. La squadra transalpina alimenta la rimonta affidandosi anche alla fase difensiva con Diad, che si rende autore di una stoppata decisiva su Bison, ma Markkanen con la tripla respinge indietro i francesi. Nonostante ciò Colle non molla e chiama il time-out. Dopo il minuto di sospensione Forni firma la parità con un canestro da oltre l'arco, costringendo Detman a fermare il gioco. Alla ripresa Vison con il Lyup consegna la vittoria alla roster finlandese, che si aggiudica la sfida col punteggio di 86-84.